Ciao, in questo video ti parlo di depth of processing e autopersuasione, ossia di come l'utente che percepisce il libero arbitrio e impegno nel scegliere, quindi analisi eh, tecnica, si sente molto più coinvolto nella scelta e quindi più propenso a compiere un acquisto. Questo è un elemento ulteriore rispetto alle due lezioni precedenti che parlavano di appunto quelle che sono gli amplificatori di fiducia estrinseci e anche i dati tangibili intrinseci del prodotto che servono per creare approfondimento e fiducia nei confronti proprio di quello che tu vendi del servizio, di quello che tu stai offrendo. In questo caso questo si riferisce principalmente a quello che è un meccanismo di comunicazione che tu puoi instaurare nell'andare a comunicare varie elementi e aree del tuo servizio, della tua pagina, che sono di tipo di analisi. Come eh, e perché andare a comunicare in questo modo il servizio, beh, te lo spiego molto velocemente, anche perché questi sono due termini che potrebbero essere totalmente anonimi per te dal punto di vista della comprensione. Allora. Eh, andiamo, andiamo a analizzare nello specifico. Partiamo dal presupposto che ehm, è stato fatto questo esperimento per cui a, un, a due gruppi di persone è stata data la stessa lista di parole e al primo gruppo gli è, è stato chiesto appunto di, di leggerle solamente, mentre al secondo gruppo è stato chiesto di cercare la definizione e di usarle in una frase di senso compiuto. Secondo te, il giorno dopo, quale dei due gruppi ha memorizzato meglio le parole? Ok? Se sei abituato a questo tipo di um, attività, ti sarà capitato nella tua vita di dover fare esercizi di questo tipo anche non in maniera così diretta come te l'ho chiesta, ma avrai immaginato sicuramente che il secondo gruppo, che è quello che ha cercato la definizione delle parole e poi le ha usate, è stato quello che le ha memorizzate maggiormente. Quindi più noi ci impegniamo a livello cognitivo nell'affrontare una problematica, nell'approfondire un contenuto qualcosa di più, quel contenuto rimane memorizzato nella nostra testa. No? Questo ci dice sostanzialmente che le persone ehm, ritengono migliori le scelte che appaiono libere e ponderate a fondo. Questo è interessantissimo perché molti brand dal punto di vista del marketing utilizzano questo meccanismo, che è duplice. Il detto processing è proprio la, la, il fatto di eh, volutamente far impegnare una persona nell'arrivare arrivare a un obiettivo, a costruire la propria, il prodotto che vuole esattamente, nell'approfondire le informazioni relativamente al prodotto, e l'autopersuasione è il, il metodo con cui io utilizzo una, uh, una, un frame attorno a una scelta di più opzioni, dando totale libertà di scelta apparente. Okay? Questo mix sostanzialmente di elementi genera una profonda attrazione e coinvolgimento nei confronti del prodotto che ci viene proposto in questo modo. È un argomento molto delicato, cercherò di spiegartelo con diversi esempi. Quello che tu devi cogliere è che, nel tuo caso, se hai dei prodotti che possono calzare riguardo l'esempio che ti sto per fare, è importante che tu possa sfruttare anche questa opportunità a livello comunicativo nel momento di analisi. Andiamo a vedere che cosa intendo nello specifico. Inizio mostrandoti qualcosa che ti farà sicuramente sorridere. Questo è l'esempio puro di autopersuasione persuasione okay? Quando è che si verifica un meccanismo di autopersuasione Quando, per motivi naturalmente che conosci di pigrizia del cervello, di fronte a più scelte che ci vengono offerte, riteniamo in maniera semi-automatica senza magari approfondire troppo, che quelle siano le uniche due possibilità che abbiamo davvero da sfruttare, quindi dobbiamo scegliere tra queste due. Magari ne esiste anche una terza che non stiamo vedendo, che è quella di comprare un ombrello, nel caso specifico, eh, ma eh, non la vagliamo in quel momento nel nostro a livello cognitivo perché eh, dovremmo impegnarci ulteriormente nel, nel, nell'immaginare, nel proiettare casistiche diverse. Il fatto che ci venga già data un'opzione già pronta su quello che potrebbe succedere ci rende un po' più pigri e quindi eh, ci fa sentire che possiamo scegliere solo fra le opzioni che ci vengono proposte e in questa maniera diventa facile magari scegliere di prendersi una birra invece che prendersi la pioggia. Okay? Quindi in questo caso si ha la sensazione di una scelta che è principalmente... È libera, ma in realtà non lo è. In questo caso, come stai vedendo, è una chiara manipolazione e vorrei che evitassi di utilizzare questa tecnica in questo modo. Ma andiamo a vedere come è stata utilizzata eticamente in varie casistiche. Questo è un esempio molto famoso, è logreglan.is, chiaramente è una campagna governativa islandese che cita chi ti porterà a casa dopo la festa, contro naturalmente l'utilizzo degli alcolici alla guida, e ti dà quattro possibilità, che sono un taxi, la polizia, l'ambulanza, o una cassa da morto, quindi è chiaro che di fronte a questa scelta qui, eh, probabilmente la meno peggio è il taxi, e questo è un utilizzo etico perché è una, una probabilità di sensibilizzazione nei confronti di una problematica eh, esistente dei giovani, no? ed è anche molto carina da vedere dal punto di vista proprio dell'impostazione questo si basa appunto sul meccanismo di autopersuasione cioè io ti do delle opzioni che sono le uniche che ti, ti rendo possibili e tu scegli naturalmente tra quella evidentemente migliore questo è un altro esempio uh, di make il .ca dal canada questa campagna di qualche anno fa uh, per la salute e gli esami cardiaci che dice come passerai i tuoi ultimi dieci anni guarda il la maggior parte dei canadesi eh, passano gli ultimi anni ammalati cambia ora il tuo futuro e quindi però come te lo racconta te lo racconta con una doppia immagine ti mostra la persona che va o a pescare oppure che è collegata a una flebo di ospedale oppure che va in canoa oppure che è su un lettino d'ospedale ti dà due opzioni sole, non ci sono alternative di come passerà questa persona nei prossimi dieci anni. E questo rende questo meccanismo eh, sicuramente importante dal punto di vista del far analizzare la propria vita a chi sta vedendo questa pubblicità. Però ricordiamoci che in realtà le opzioni sono semplificate, sono solamente due, quando in realtà potrebbero essere molte di più. Questa è un'altra bellissima pubblicità di Aldi, che è un discount bellissima perché utilizza sia il confronto la comparazione e ti faccio notare che non si tratta di un contrasto migliorativo ma una comparazione di prodotti che devono apparire identici dal punto di vista proprio del, del della rappresentazione tant'è che le confezioni e la posizione degli elementi sono veramente simili e quello che fa Aldi è mostrarti i prodotti a marchio che hanno un determinato costo in un supermercato standard e prodotti alternativi identici come vedi nella dimensione, nella forma, nel, negli elementi di, del packaging che li richiamano, che però eh, ti fanno risparmiare fino al 40% se li compri da Aldi. Quindi quello che fa Aldi è sostanzialmente darti due opportunità, o vai a comprare quei prodotti soliti che compri e spendi X, o vai a comprare i nostri e, e risparmi il 40% avendo praticamente lo stesso, lo stesso risultato, cioè lo stesso tipologia di prodotti anche in questo caso chiaramente è molto interessante questo aspetto come viene, come viene gestito dal punto di vista dell'autopersuasione. un altro esempio anche in questo caso è una pubblicità è, non è una pubblicità è uno schema comparativo che a differenza del, eh, del contrasto migliorativo che ti ho mostrato in uh, un altro modulo ha la caratteristica di essere totalmente testuale in questo caso entriamo nel meccanismo dell'analisi non abbiamo più delle immagini che ci aiutano a capire come migliora qualcosa ma dobbiamo leggere quindi te l'ho messo all'interno dell'autopersuasione perché di questo si tratta è un momento di analisi approfondita cioè l'utente legge qui solamente se vuole veramente arrivare a capire certe cose altrimenti non si impegnerà a leggere e contemporaneamente scopre che utilizzare Basecamp eh, ha un costo di 90 dollari 99 dollari al mese e, mh, che rimane invariato per quanto aumenti il, il, la crescita dell'utilizzo dell del prodotto, contro una, una situazione eh, di utilizzo di prodotti che per ricreare le stesse potenzialità di Basecamp costerebbero 212 euro al mese per 5 persone. E, e sono questi prodotti qua di fianco che sono tutti inglobati con sistemi simili all'interno di Basecamp. E questo è un altro esempio sempre di autopersuasione eh, e, e anche profondità di impegno da parte dell'utente nell'arrivare nell a quello che gli serve è un configuratore che è presente sul mondo del barbecue.it barbecue e che permette di andare a profilare i risultati e quindi avere il perfetto prodotto che vorrebbe l'appassionato di barbecue che è andato a comprare sul sito. Quindi mettendo insieme tutta una serie di parametri che sono proprio quelli che lui vuole si ha la sensazione di creare e di trovare esattamente il prodotto perfetto per noi per arrivarci naturalmente c'è bisogno di un impegno, di un'analisi, di non andare a approfondire determinati campi e finestre fino a trovare alla quadra esattamente di quello che desideriamo. E questo è un impegno che porta sicuramente ad apprezzare quello che è il risultato finale e quindi anche la possibilità poi di decidere di acquistarlo. E poi c'è l'ultimo esempio, che è quello assolutamente più, assolutamente più efficace dal punto di vista dell'autopersuasione, che è la personalizzazione totale del prodotto. Questo è designitalianshoes.com, costruisci la tua scarpa, dà la possibilità, secondo tutta una serie di elementi di personalizzare nella maniera più totale il risultato della scarpa, che poi è esattamente quella che hai solo tu. E questo processo è un po' quello che succede quando compriamo i prodotti all'IKEA, per cui ci, ci dà la sensazione di essersi costruito noi quel prodotto, quando in realtà si basa comunque su dei, dei, dei pattern già prestabiliti. Il discorso è che in questo caso la sensazione è proprio di unicità ugualmente di quello che abbiamo fatto, proprio perché ci abbiamo perso tempo, ci abbiamo dedicato impegno, anche in questo caso sia l'autopersuasione che il depth of processing ha avuto completa efficacia dal punto di vista proprio del risultato, del fascino, del coinvolgimento avuto nei confronti dell'utente. Bene, anche questo lezione è conclusa sicuramente hai avuto chiaro anche questi aspetti ti sono venuti sicuramente un sacco di idee su come applicarli sui tuoi progetti ti chiedo di fare un ragionamento ulteriore e cominciare ad applicarti e capire se questo tipo di tecnica che è molto estrema può essere utilizzata all'interno proprio delle pagine che hai già creato e poi ti do naturalmente appuntamento al prossimo modulo ciao